In rete ci sono parole che fanno più male delle botte. Ci sono immagini che trasformano i sogni in incubi. Il dolore e la sofferenza non sono virtuali. Se sei vittima di cyberbullismo, chiedi aiuto a chi ti è vicino. Amici, insegnanti, genitori e istituzioni. La lotta al cyberbullismo è possibile. Insieme si vince.